allora è successa una cosa strana sapete che youtube fa schifo ecco da oggi youtube fa ancora più schifo allora essendo che io volevo un fidget spinner nuovo perché come vedete ho questo allora sono andato su internet a vedere dei video di fidget spinner e a un certo punto Vedo questo video di fidget spinner Eccoci E sono qua no A questo punto guardate vado al caricamento Allora innanzitutto attivo vado al caricamento L'hai visto? L'hai visto? Cioè eh, eh. Perché ha messo il fidget spinner al posto del caricamento? <totipo> male! Uh.